Molti li chiamano i fratelli Colt, altri i fratelli morte. Per me sono dei diavoli usciti dal buco del culo dell'inferno. Ricordatevi, figli di puttana. Ogni uomo ha un proiettile nel suo destino.